Ehi, hey Nate. Sì? Vedi... Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano? Forza. Porgiamo omaggio al Capitano Avery, ok? La cattedrale scozzese. Un strano posto dove seppellire il tesoro. Non direi. Se ci pensi, quando Avery sbarcò qui... Era già stata abbandonata? Immagino di sì. Se hai una grossa taglia sulla testa, questa è un buon Beh, che è successo tra te e me? Non lo sopportavo più e penso che la cosa fosse reciproca. Stavo ancora elaborando la tua morte mentre lui era frustrato, non trovava il tesoro. Quando me ne sono andato penso fosse sul punto di uccidermi. Cosa ti farebbe adesso? Eh, non voglio nemmeno pensarci. Eh. ma ascolta. È spietato. Più di quando ancora lavoravamo con lui. Dovrebbe reggere. Ah, da colpo. Cos'è questa roba? Attrezzi per gli scavi. Shoreline. Cosa? Guarda. Ma non erano solo alla cattedrale. Oh, berta. Sta giù. Il piacere nostro, Shoreline. Sembra ci stessero aspettando. E che stiano cercando lontano dalla cattedrale. Un motivo in più per raggiungere subito il cimitero. Esatto. Perché non avete cercato fuori dalla cattedrale? Abbiamo fatto per un po'. Ma è un'area troppo estesa e se non sai dove cercare, è come sparare alla cieca. O lanciare dinamiti alla cieca. Ti aspetti di trovare una lapide che reciti Qui riposa Henry e il figlio adorato e pirata di successo Beh, ne dubito Non ha nascosto le sue tracce così bene per poi incidere il nome sulla pietra Ma siamo finiti I monaci avevano diversi alloggi Ma il principale era accanto al cimitero, ovviamente Una posizione invidiabile Attrezzature della shoreline Almeno non ci sono soldati Scommettiamo che... Sì, dinamite. Uh, fa' attenzione con quella roba, ok? Teccati questo, porta. Te la cavi con quella. Nel corso degli anni ho fatto esplodere di tutto. Ehi, hey, l'ho no, aperta. Ho fatto... Bel casino. Speriamo non abbiano sentito. Beh, speriamo che si confonda con le altre esplosioni. Guarda, c'è un passaggio sul tetto. Non puoi spingermi così in alto. Che ne dici di quella cassa gialla? Ehi, hey, sfruttiamola per uscire da quell'edificio. per me? Nulla. Forza, attiriamolo allo scoperto. D'accordo. Abbiamo evitato il peggio. Sì, andiamo prima che qualcuno venga a cercarli. Andiamo Ok E adesso? Posso agganciarlo Fatto uh, Pensi di potercela fare? Mi prendi in giro? Ti ho insegnato io come si fa D'accordo, allora vediamo ecco. Hai visto? Hai poco stile Sam, c'è una scala che non riesco a raggiungere. Ok, aspetta, arrivo. Forza, spingimi. su! Ci sei! Quasi! Ah, grazie! Dormitorio dei monaci e solo a un paio di salti da qui. Ah, Non portare sfortuna. Andiamo Vediamo! Ah. Uh, Vediamo! Ah. <ride> Però è divertente. Attente. perché vi terminassi? Va dove ti porta il denaro. Che cinismo. E non hai sentito il resto. Vado a pisciare mentre tu istruisci la recluta. Poi cos'è successo? Ha sedato tutti. Un... No. Grazie a noi l'ha contenuto. Ma una volta finiti i soldi, beh, non avevamo più motivo di restare. E il generale? Me è durato sinistra, una notte. Io a destra. Cinici bastardi. Come dice Nadine, gli affari sono affari dovrete fare di meglio ragazzi cerchiamo di continuare così conosco io. Aspetta, cos'è stato? Uno dei nostri a terra! Oh. Non siamo soli! Perlustriamo là! <triamo> È stato... movimentato Qualcuno ci avrà sentito di sicuro Forza, diamoci una mossa quelle mura. Si scende. Perfetto. Ho rischiato di saltare in aria e quel coglione mi ha pure fatto la rama alzera. Dovevo guida Solti, perfetto. Ho un'idea di cosa potrebbe fare noi. Seguivo solo i suoi ordini. Ok, ma come ben si reagirebbe? Mi farebbe a pezzi. Esatto. Rendi fiato e fai due passi per calmarti. Quel maledetto arrogante ora vuole insegnarmi il mestiere. L'americano non si sta facendo, morti amici. In che paga, a me sta bene così E eh sì, che vedremo Drake? Nadine ne è convinta Non vedo l'ora di incontrare lui e i suoi amici È quello che speriamo tutti Serviamo guarda che panorama. Oh. Sam, di qua. C'è un'altra discesa più avanti. Questo sarà un po' più pericoloso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! Oh, cazzo! Ok, l'ha fatto lui? Lo farò anch'io. Ok, meglio del bungee jumping. Hai mai provato il bungee jumping? No, ma questo è sicuramente meglio. Dunque... È così che hai trascorso questi anni? Saltellando fra le rovine? Sì, e collezionando proiettili. Esplosioni, pugni, calci. Va bene, va bene, ho capito. Pugnalate, avvelenamenti. Dobbiamo arrampicarci ancora per superare la gola. Spero siano finite le discese. Ho le mutande piene di chiaiaia. L'ingresso del dormitorio. Ah, c'est Questa cosa la mia comincia a piacermi. Coraggio. Okay, la tengo! Vai. Ok, andiamo! Eccoci arrivati. Che posto. Benvenuto al dormitorio di Sandisma, il sepolcro di Henry Avery. <ride> Cerchiamo la tomba. Ehi hey Nathan, guarda qui. Ci sono un paio di sciabole. Come la pergamena della croce. Vediamo Ma le date no Beh, una in meno E altre mille da controllare Ok, sciavole incrociate, teschio e ossa incrociate E le date 1659-1699 Se troviamo una lapide con tutte e tre abbiamo vinto Bene, ora profaniamo qualche tuba. Ci sto. Corrispondono E anche l'anno Sam, vieni L'hai trovato? Guarda, Benjamin Bridgman Lo pseudonimo di Every. Eppure il teschio ha qualcosa di strano Sembra estraneo alla lapide Già, ma soprattutto questo non è il sigillo di Every. Vero, il teschio dovrebbe essere... Diprofilo. Che cosa. Oddio, <ride> Allora te la senti? da parecchio che sono pronto. Vediamo che abbiamo qui È una cripta. Nascosta dietro una porta segreta Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo <ride> Per nascondere il bottino È stato scritto da uno dei monaci Manda al completo Gesù Disma a sinistra Il ladro pentito Gesta sulla destra Il ladro cattivo Ah! Uh -huh. come si apre però cosa sono questi simboli a stella ah, una specie di lanterna ehi ciminiera qui serve il tuo accendino ehi <ride> hey, rispetta i miei vizi dovresti rispettare i tuoi polmoni <ride> grazie padre daffi <ride> beh niente male ci arriva dall'altra parte della parete. Bene, diamo un'occhiata. Ah, posso orientare le luci. Oh, oh, oh, oh. questo sì che mi piace. Ehi, hey, guarda un po'. Ci siamo. Così va bene. Vediamo che succede Apri tesoro Tesoro sbagliato Che palle Bel panorama, ma nessun tesoro No, ma... Le vedi quelle croci? Uh, sì Ehi, ma è una, è una caverna Lì sotto Sì, penso che Everett ci stia indicando la strada C'è solo un problema Andando di qua torniamo verso la cattedrale E torniamo da Rafe. Merda Beh, non facciamolo aspettare Bene, perché è proprio lì che dobbiamo andare. Forza, ti faccio strada. Okay, okay. Via libera. In effetti, potevamo anche giocarcela meglio. Ehi, hey, siamo ancora vivi. Mi accontenterei. Proviamo ad aprire la porta. Ok, sei pronto? Sì. Ok. Andiamo? Oh, alla grande! Speravo di trovare il tesoro là dentro, ma sarebbe stato facile. Troppo, vero? È sempre così. E poi c'era quella cosa delle costellazioni. Sì, è magnifica. Uh! Uh! la croce in alto è lì che Avery ci vuole portare beh, se da riordine, noi obbediamo. ragazzo com'è la situazione? ehi hey, Sully stiamo andando bene ma il tesoro è più vicino alla cattedrale di quanto pensassi accidenti cosa vuoi che faccia? beh tieni in caldo i motori presto saremo di ritorno d'accordo aggiornami contaci sento inizio a sentirmi a disagio. proprio tu dovresti essere il primo ad apprezzare questa cosa nessuno ah. vuole un altro caso a Port Mosby evita di parlare, visto che la gente denuncia massacri inesistenti solo per fare non vogliamo quel tipo di pubblicità non ci serve la concorrenza di altre compagnie e questo cos'è? Penso che non ci lasceranno mai in pace E avvicinandoci alla cattedrale ne incontreremo sempre di più Andiamo, forza, ti aiuto a salire Ok Accidenti, riesco a prenderti Aspetta D'accordo Vediamo cosa c'è in quella struttura di legno A salire Ma reggerà persino il Ah, grazie Dici che l'hanno costruita i monaci? Impossibile Sembra un sistema di carrucole per sollevare tesori a volontà Per sollevare qualcosa Come ho fatto a non pensarci? Era destino che lo trovassimo insieme ah, Romanticone È possibile, sembra un sistema di carrucole. Ehi, <tose> <tose> <tose> hey, qui c'è un appiglio. Sto arrivando. Oh, Sta congelando! Di qua! Bene. Bella mossa. Grazie. Ok, forse non è stata una grande idea! Oh, oh merda! Ehi! Hey, stai attento quando svolti l'angolo! Arrivo! Che spasso. Risparmia le forze. Non abbiamo ancora finito. Fai strada. Speriamo. Rega. ないでー Ti raggiungo da qui! Ah, ah, perfetto! Non ah. sento più le mani. sento tutti quegli anni a Panama. No, ah, tranquillo. Il peggiore dei casi, perderai le dita. Aspetta! Ti aiuto a salire. Andiamo! Come faresti senza di me? Ora sarei a casa a bere cioccolata calda. Hai cinque anni? In questo momento non vorresti una cioccolata calda. Beh, la fatti sì. Esatto. Guarda, proprio laggiù Dalla rupe non si passa Niente, taglieremo per l'interno Mi sta bene Perfetto C'è niente, eh? Niente, tutto a posto. Devono essere vicini! Esci fuori, forza! Finora oh. Stesso per me Nulla Vai da quella parte Io cerco qui Ricevuto Ancora niente. Nessuna traccia. Qui non c'è nulla. Vai da quella parte. Io controllo qui. Certo, amico. Trovatelo. Non sarà difficile. Qualcosa, io non ho avuto fortuna. Niente, controlla di là. Io vado di qui. D'accordo, Nadine vuole quel bastardo. Tutto tranquillo. Spero che siano finiti. diventare instabile mercenari ad Arif non me lo sarei aspettato ehi hey Sam, dammi una mano ah, e se fosse l'unico supporto a raggiungere il tunnel io chiederai scusa d'accordo Sì, per una volta. Da questa parte. Mosti? Abbastanza. Ehi, qui può essere pericoloso. Oh, oh merda! Pericoloso, hai detto tu. Grazie. Ok, bene. Questa peggiore, a che punto siete? Stiamo entrando nella grotta. La grotta? Sì, potremmo restare isolati per un po'. Non preoccuparti. D'accordo, allora vi aspetterò al alzato. Va bene, ci sentiamo dopo. Ah. <ride> ci siamo, abbiamo allungato parecchio. Questi idioti della shoreline erano a due passi noi. Sì, ma per me siamo i primi a metterci piede. Forza, qui dentro. Non ho esagerato a colazione. Le statue di santisma ci sono. Le scale nella roccia, ora. Nathan, credo si tratti di una grotta pirata. Oh! Una porta Ah, così pare Vieni, guarda qui È un po' viscido C'è una specie di maniglia Beh, prova a tirarla Cosa? Se è una trappola Ormai sei dentro, che, che potrà mai farti? Eh, mozzarmi una mano? Ti regalo un uncino Dai, forza, tira Un uncino Ok, proviamo Ehi, era pulita Guarda, guarda Decorazioni interessanti Agli uomini reti il paradiso eterno Agli uomini empi Un destino d'inferno Ma Avery era più bravo come pirata Che come poeta Questo Non è di Avery Che intendi? Guarda è Il pirata di Rhode Island Thomas Tew Sì, ma non può essere lui Questo è il suo sigillo Ma Tew morì attaccando la flotta del tesoro con Avery sì, o almeno è quello che ci raccontano Se questo è davvero il sigillo di Tew Allora vuol dire che è coinvolto anche lui Ma come? Gran bella domanda